Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, oggi vi porto sul canale Lui, la nuova versione del Bird, la versione 2 del piccolo uccellino che avevo già portato qua sul canale questa nuova versione eh, non stravolge la versione precedente ma va a migliorare tantissimi particolari che lo rendono un prodotto ancora più perfetto di quello che già era e parliamo di prodotti che chiunque può utilizzare, da un bambino ad un adulto è un prodotto fantastico e adesso che arriva la bella stagione, arriva la primavera Ragazzi, questo è il prodotto ideale, anche perché poi lo si può acquistare a prezzi veramente, veramente accessibili. Eh, adesso ve lo faccio vedere da vicino come lui e com'era la versione precedente cosa ha cambiato appunto eh, in questa versione 2. Allora, nella confezione troviamo il controller che è molto simile al precedente se non uguale, è cambiato per i colori e per una funzione che vi dirò tra poco. Poi abbiamo... Un caricatore USB per ricaricare le due batterie, sì perché incluse ragazzi abbiamo due batterie. Adesso vi faccio vedere quanto sono piccole le batterie. Le batterie che sono queste, guardate quanto sono piccole, ma vi garantiscono eh, 8-10 minuti di autonomia. Poi dipende dall'aria che c'è perché lui non ha una grande resistenza all'aria, eh, quindi se sforza tanto consuma di più. Ma 8-10 minuti li fate tutti con una batteria ne avete nella confezione due e poi le potete ricaricare utilizzando se siete a casa l'alimentatore dell dello smartphone o collegandole al pc o addirittura collegandole a un power bank quindi se vi portate quando andate a volare un piccolo power bank collegate questo al power bank e ricaricate la batteria queste batterie poi si ricaricano in pochi minuti perché sono davvero molto molto piccole e poi troviamo un piccolo cacciavite per la manutenzione anche se di manutenzione ce n'è poca e poi troviamo finalmente lui il piccolo gogo -Go verde come vedete l'ala non è rotta è staccata perché quando vi arriva lui è chiuso così praticamente l'ala si sovrappone all'altra ala dopo basterà andare ad inserire il piccolo perno qua nel suo aggancio e tac e vedete che lui è pronto a volare eh, le cose principali che sono cambiate rispetto alla versione precedente è sicuramente la struttura vedete che adesso ha una struttura completamente chiusa quindi molto più sicuro quando lo teniamo in mano molto più sicuro anche quando eh, atterra nell'erba così che non si vadano a infilare rametti nel meccanismo eh, di volo e poi l'altra cosa importante che è cambiata sono le ali adesso ha solo due ali come vedete e poi fatte di questo materiale stoffa non stoffa mentre nella versione precedente adesso ve la faccio vedere avevamo le ali fatte di celofan. E poi erano doppie, cioè praticamente c'era una doppia ala per parte, vedete? quindi il movimento che veniva fatto era questo con la doppia ala e poi questo cielo fa molto sottile e poi questa struttura come vedete completamente aperta a gabbia che sicuramente lo rendeva leggerissimo ma anche molto diciamo delicato per certi versi perché si poteva comunque andare a danneggiare qualcosa quando questo piccolo uccellino eh, nel caso fosse atterrato magari in mezzo a qualche ramo o qualcosa mentre adesso come avete visto nella nuova versione che ho qua ha tutto il corpo chiuso e poi le ali adesso sono solo due e questo materiale tessuto o non tessuto è davvero fantastico eh, poi adesso abbiamo anche l'inclinazione della coda questo gli permette con questa piccola inclinazione di 10 gradi andiamo a cambiare la velocità eh, del piccolo uccellino quando gli daremo più inclinazione lui sarà un po più lento quando andremo a abbassare invece la coda avremo più eh, velocità quindi in base anche all'utilizzo e a chi deve utilizzare appunto il piccolo uccellino perché il bello di questo prodotto è che lo può utilizzare veramente chiunque eh, lo può utilizzare un bambino un adulto cioè veramente è un prodotto super sicuro perché non ha peso quindi non è per niente pericoloso l'unica cosa ovviamente è che se vi va troppo lontano è il piccolo controller che è questo non ha un grande range come potrete capire quindi parliamo di una cinquantina di metri di range io non andrei più lontano di così dopodiché se vedete che si allontana troppo grilletto e lo fate atterrare e andate a riprenderlo e poi l'altra cosa ovviamente un po' pericolosa è se finisce sopra una pianta quindi vi consiglio sempre di utilizzarlo in posti come questo con eh, tanto spazio così almeno eh, siete sicuri di recuperarlo e di portarvelo sempre a casa eh, l'altra cosa che volevo farvi vedere è anche dove va inserita la batteria adesso è stato fatto appunto questo piccolo cassettino cioè guardate prendo lo sportello qua sotto e qua va inserita la piccola batteria, quindi anche la batteria adesso è completamente chiusa dentro e davvero piccole cose che hanno fatto diventare questo Google Bird un prodotto adesso secondo me davvero perfetto poi eh, un'altra cosa che volevo farvi notare è, è nel radiocomando, cos'è che ha questo radiocomando rispetto al precedente che praticamente è lo stesso, adesso ve lo vado a prendere allora i due controller sono praticamente identici eh, a parte il colore però qua abbiamo una nuova funzione che è questa adesso non so se riuscite a vederla eh, qua abbiamo due scritte una con scritto free mode e una altitude mode cosa vuol dire che potremmo andare a decidere noi eh, se vogliamo avere l'uccellino che più di una certa altezza non può andare quindi se lo diamo in mano ad un bambino eh, L'uccellino non può salire più di tanto quindi non si rischia nemmeno di perderlo, perché comunque rimane molto vicino al terreno parliamo di un 2-3 metri al massimo quindi questo gli dà la possibilità che come l'uccellino lo andiamo a spegnere plana subito lì e non rischiamo di perderlo mentre se andiamo a mettere free mode ovviamente l'uccellino continuerà a salire all'infinito ovviamente nel limite del possibile perché poi uh, bisogna anche farlo riscendere e recuperarlo per cambiare questa funzione semplicissimo con il tasto quello di accensione del controller se io adesso premo per un po si accende il controller e ho eh, la lucina verde verde cosa vuol dire green infatti qua c'è la lettera g che vuol dire green altitude limit quindi in automatico lui di default si accende con eh, l'altezza limitata eh, per attivare la funzione free mode quindi la luce deve diventare blu quindi vedete che qua c'è la B eh, che sta per blu cosa bisogna fare una volta che l'uccellino è acceso adesso vi faccio vedere perché se l'uccellino è spento non vi fa cambiare l'opzione quindi vado a cliccare il piccolo tastino sotto all'uccellino una volta lui si accende e a questo punto se vado a premere il piccolo tastino d'accensione del controller adesso la luce è diventata blu non so se riesco a farvela vedere comunque adesso la luce è blu se vado a ricliccarlo la luce adesso è ritornata verde quindi lui adesso è pronto per volare per volare è semplicissimo basta attivare il battito d'ali con il grilletto qua davanti lanciare l'uccellino e via il divertimento inizia per far spegnere il battito d'ali basterà cliccare il tasto qua davanti e il battito d'ali si ferma eh, mentre lo si può far planare anche tenendo il joystick in giù perché comunque eh, il battito d'ali lo tiene in aria però per farlo andare avanti dagli gas e lo stick in avanti e per farlo scendere stick in giù e il battito d'ali diminuisce di velocità quindi lui eh, scenderà d'altezza. poi se vogliamo farlo spegnere improvvisamente farlo eh, diciamo precipitare perché ovviamente siamo in una situazione in cui si sta allontanando troppo situazione di albero pericolo a questo punto clicchiamo il grilletto qua davanti e lui tac, si spegne e scende e poi come nella versione precedente abbiamo anche i voli automatici quindi la possibilità cliccando questo tasto che lui faccia eh, un 8 da solo in autonomia o cliccando questo tasto che lui faccia eh, dei cerchi eh, ovviamente il bello non sono i voli automatici ma è proprio eh, pilotare in maniera manuale questo Google però è bello sapere che abbiamo anche questi voli automatici ma tutto questo ovviamente lo vedremo adesso live in questa prova che ragazzi sicuramente vi lascerà stupiti perché lui è un oggetto strepitoso e ripeto strepitoso eh, vi lascio il link qua sotto in descrizione perché lui rispetto alla versione precedente cioè questo che trovate su Amazon. Questa invece non è ancora disponibile su Amazon, lo, però lo trovate direttamente nel loro store ufficiale. Vi lascio il link del sito ufficiale Gogobird dove potete ovviamente acquistarlo da lì. Eh, poi magari prossimamente arriverà anche su Amazon questa nuova versione eh, di questo piccolo uccellino. Ma adesso, ragazzi, direi che abbiamo parlato fin troppo ed è ora di andare a provare questo piccolo Gogobird. Andiamo e divertiamoci. Ok, ragazzi, ci siamo. Andiamo ad accendere il battito d'ali con il grilletto qua davanti al controller. Ed ecco che lui è pronto a volare. Quindi adesso pronti. in avanti e via. Olla! Olla! Bellissimo è stupendo. Guardate che bello che è. Torniamo indietro scendiamo un po' Impicchiata verso di me. Oh su su su su facciamolo risalire guardate che roba che è, è fantastico ma vola in una maniera incredibile rispetto alla prima versione secondo me è ancora più bello da pilotare già la prima versione era tanta roba adesso è fantastico Guarda, adesso non sto toccando niente eh. scendiamo perché sta salendo molto di quota e via avete visto che gli ho spento le ali abbassando lo stick Facciamolo tornare indietro verso di me, eccolo qua che arriva, anche perché ovviamente questo controller ha un radiocomando che non ha un grande range, quindi se vi va troppo lontano eh, il segnale non lo prende più, eh. eccolo che arriva, scendo un po' verso di me, eccolo, guardatelo, oh stupendo, stupendo ragazzi. Stupendo, secondo me è un oggetto da regalare o da regalarvi che è pazzesco, è pazzesco. Guardate che sta ritornando, è incredibile. Eh? Faccio scendere verso di me adesso. Scendi, riaccendiamo il battito, Dali. No, è, è fantastico. Oh là, avete visto come ha planato perché ho tirato lo stick verso il basso, quindi lui ha planato perché ha abbassato il, il battito d'ali o meglio la velocità del battito d'ali se do stick in avanti battito d'ali a manetta oltre che andare avanti sale anche in altezza eh? proviamo un volo automatico come lo fa proviamo l'otto questo è l'otto eh? dovrebbe fare da solo una sorta di otto infatti lo sta facendo eh? però poi scende fa l'otto e scende Adesso lo faccio venire verso di me, così non devo andare a prenderlo fino a là. Adesso ho attivato il cerchio, quindi dovrebbe fare dei cerchi. eh. Infatti fa dei cerchi. Vado a ricliccare, dovrebbe disabilitarli. Ok, ho disabilitato le funzioni automatiche, adesso sta arrivando. Eccolo qua, che sta ritornando. Fantastico, è fantastico. Facciamolo scendere un po'. Là. eccolo qua davanti a me, facciamolo venire qua, vieni cucciolo, vieni cucciolo, spegniti, spegniti, eccolo qua, fantastico ragazzi, è fantastico, strepitoso, strepitoso, anche i voli automatici incredibili, eh, c'è la possibilità di fare un 8 anche se però quando fa l'otto tende un pochino a scendere di quota quando l'ha finito, e poi la possibilità anche di fare dei cerchi però il bello non è il volo automatico quanto pilotarlo è fantastico direi che un altro giretto ce lo possiamo fare via e anche le batterie è tanta roba eh! questa è ancora la prima batteria e poi come vi ho detto anche all'inizio video la potete ricaricare con un power bank quindi via uno sotto l'altra adesso però mi sa che stanno finendo perché sta facendo fatica a tornare Guardate che arriva, è bellissimo, è bellissimo, adesso non sto toccando niente, sta tornando lui in autonomia, eh? un return tu home perché lui sa da dove è partito, no non è vero, però è bella questa cosa di pensare che lui sappia dove va. dove vai però, sono qua io, torna qui, eccolo qua, atterraggio, atterraggio, torna qui, eccolo qua strepitoso strepitoso bellissimo bellissimo ragazzi eh un regalo da fare assolutamente eh, se non l'avete già acquistato nella sua prima versione ovviamente non vi dico se avete la prima versione di acquistare questa seconda versione ma se non l'avete mai acquistato ragazzi questo è fantastico lui come vi ho detto eh, lo potete attualmente acquistare solo dal loro sito ufficiale google Go bird di cui vi lascio il link in descrizione mentre la versione precedente eh, era acquistabile anche su amazon magari prossimamente arriverà anche lui su amazon ma ad oggi eh, questa nuova versione la potete acquistare direttamente dal loro sito eh, e ragazzi è pazzesco adesso sta per arrivare la primavera eh, arriva la bella stagione e venire ad usare un oggetto del genere che non è pericoloso non ha bisogno di assicurazione non ha bisogno di patentino non ha bisogno di un bel niente e lo può utilizzare anche un bambino senza nessun problema l'unico pericolo ovviamente è è se eh, questo finisce su un albero piuttosto che eh, in una zona che non si riesce a recuperare ma se andate in campagna dove c'è tanto spazio come sono io adesso è tanta tanta roba anche perché lui comunque come vi ho detto non ha un grandissimo range dal punto di vista del controller quindi al massimo parliamo di un 50 metri non di più anche perché si dice che poi perde il segnale e, e ciao ciao go go bird quindi ragazzi eh, spero che questo mio video vi sia piaciuto, spero di avervi portato sul canale un prodotto interessante eh, per l'arrivo della bella stagione. Se è così ragazzi lasciatemi un grosso pollice su, seguitemi su Instagram dove porto tantissime novità, e prime spoiler di quello che porto qua sul canale e di solito sono sempre location davvero interessanti. Sempre se vi va, però, ragazzi, iscrivetevi al mio canale Trego Offerte per sostenere questo canale dove posto tantissimi coupon sconto riguardante il mondo dei droni e dell'elettronica. E se riesco ad averne anche su di lui, lì li troverete sicuramente. Ma soprattutto, ragazzi, iscrivetevi a questo canale YouTube per non perdervi neanche un video, un volo, una recensione, un test, tutta la novità. Ciao e al prossimo video!